Ciao, volevo invitarti a seguire il video che andrà in onda lunedì sera alle 21 sul canale YouTube Vincenzo D'Amato Ipnosi dove parleremo di comunicazione, il titolo del video è giocare al gatto e al topo nella comunicazione non porta mai grandi risultati e quindi parleremo di comunicazione efficace e parleremo delle differenze tra convincere e persuadere una persona, quindi l'utilizzo ottimale delle tecniche, delle strategie di comunicazione. Lunedì alle 21 sul canale YouTube Vincenzo D'Amato Ipnosi non mancare, ti aspetto.